Ciao ed eccoci qui calendario dell'avvento di Essence iniziamo la stagione dei calendari dell'avvento prima di iniziare a spacchettare il primo che sarà il primo di una lunga serie che vi terrà compagnia fino a novembre due piccole cose intanto che i calendari dell'avvento quest'anno da fine agosto erano in giro quindi davvero ed è ce ne sono tantissimi e temo che arriveremo a novembre ed è con tanti calendari dell'avvento ma meglio perché così si possono guardare diversi e poi scegliere quello che ci può piacere di più ed io intanto cerco dei calendari abbastanza low cost o comunque accessibili o comunque che non ho mai aperto sul canale quindi nella playlist ci saranno i calendari dell'avvento quelli dell'anno scorso perché sono sempre uguali è inutile che vada a riprendere quel marchio perché sono tranne due, tre prodotti ma proprio ne ho visti alcuni davvero identici quindi è inutile che vada a riaprire quelli se vi interessa quel marchio andate a vedere nella playlist il calendario di quel marchio ad esempio l'anno scorso c'era... Eh, non me la ricordo più sicuramente la Rituals ma ne ho fatti anche altri e sono sicuramente lì e nelle nell infobox c'è già il video cambiate uno due prodotti con la collezione ad esempio eh, mi viene così i Rocher l'anno scorso l'abbiamo aperto ho visto che quest'anno è identico proprio identico cambia solamente che invece di averci i due prodotti dell'edizione limitata natalizia c'è l'edizione limitata di quest'anno che sono le creme mani Quindi, per il resto cambia niente sono proprio sempre quelli quindi anche no, grazie, andate a vedere quello cerchiamo calendari che non ho mai visto e quindi partiamo con Essence che oltretutto vi dico il prezzo, ve lo dico, è un po' che giro e ho visto che c'è su Cosmetics for Less che è tedesco ma sempre le ottime promozioni e arriva tutto facilmente. Sicuramente arriverà anche in Italia ma intanto avevo messo le mani avanti 24,99 per 24 caselline Sparkling Moment of You ed è fatto a cassetto, così tre cassetti anche carino, molto carino, dietro ci sono gli spoiler ma noi non ce lo spoileriamo perché non me ne sono spoilerata neanch'io, quindi è ora di iniziare ad aprirli, ultima cosa che vi voglio dire prima di iniziare questa serie, ho visto dei video di Canari dell'Avvento in giro da alcune ragazze e ho pensato che fosse una buona idea, se vi può piacere farlo anch'io, aspettate che c'è sempre lo spoiler se no, per chi non volesse spoilerarsi il calendario, adesso vi metto la qua, a okay, che minutaggio ve ne parlo senza fare spoiler, così potete capire se vale la pena per voi o meno. Quindi il minutaggio è qui dove non faccio spoiler ma ne parlo. E adesso iniziamo finalmente. Allora, un momento per eccoci qui, allora non volete che ci sia qualche problema nei miei video ho attaccato le telecamere di casa perché sicuramente ci saranno casini, allora partiamo bello fatto in bianco così e c'è il buchino dei cuoricini, vediamo ah le caselline sono proprio mescolate quindi a questo punto dobbiamo tirarle fuori tutte e tre ok andiamo in ordine sarà un video lungo ma andiamo in ordine cerchiamo l'uno Qua, bello perché pif, e poi si apre la casellina. Uh, partiamo bene e partiamo bene perché sotto c'è anche una scritta. Mm. Questo è un Luminous Blush, è un blush luminoso. Ma che carino, ve lo faccio vedere con tutte le stelline bello vediamo è anche bello è anche carino quindi un'edizione limitata natalizia ci piace perché alcuni prodotti si possono avere soltanto con queste edizioni natalizie del calendario dell'avvento e questa è una cosa che mi piace poi aspettate che inizio a togliere le caselline così non i prodotti adesso li apro man mano senza farvele vedere due Uh, Cos'è questo? Uh, vi faccio vedere solo questa perché così vedete anche il calendario. Ha ah, il buchetto laterale per andare a prelevare il prodotto. Io mi ero munita di limetta per andare a prenderli, ma questo era già comodo. Cos'è lip scrub da 4,9 grammi? Non so se c'era, però questa è in edizione natalizia disegnata proprio Natale ah ma è bello si è proprio fatto a scrub mmm olio di mandorle caring sweet bacche, siamo figli frutti rossi bacche, bello uno scrub, ci piace e andiamo alla 3 velocizzo un attimo perché sennò no è vero che dobbiamo aspettare Natale, però non esageriamo 3 Vediamo, uh, bello anche questo, sempre edizione natalizia. Cos'è? E è shadow base per, base per ombretto da 1,5 grammi. Wow! Quindi è in, sì, è in crema, è in crema in colore, ma sapete che ci può piacere sempre in edizione molto carina mi piace, per adesso mi piace 4 e iniziamo con gli extra quindi i prodotti che non c'entrano in calendario ma se sono carini ci sta in questo caso sono degli adesivi per unghie nail, sì, o per decorazioni ma a tema natalizio quindi sono anche molto carine io spero, e fatemelo sapere in questo video, se si vede bene l'inquadratura e le luci perché con la nuova fotocamera è, faccio è fatica a vedermi, io c'è cioè, un quadro è davvero molto piccolo quindi mi sembra di essere perfettamente a fuoco ma fatemelo sapere e miglioreremo sicuramente però anche io devo capire 5 intanto andiamo avanti Sto distruggendo il calendario, ma lo vedete anche voi. Che bello! Lipstick da 3,5 grammi, fatto sempre natalizio. E poi adoro questo fatto... Oh, bello! Bello! Bello, non è il classico... Oltretutto anche profumato. Non è il classico rosso, ma è più portabile quindi a me questo piace 6 eh, non avevamo aperto ancora niente di questa parte credo che sia un altro extra Ah, c'è scritto Mirror, ok quindi uno specchietto, il classico specchietto che credo che ci sia in tutti i calendari. Vediamo, è delizioso, delizioso perché è cosa che credo nessuno abbia pensato. Ma fatemelo sapere se qualcuno l'aveva già fatto. Il porta specchio. allora c'è lo specchietto classico che adesso estraiamo, che oltretutto è, fatto, è molto carino così con lo specchio classico, ma il porta specchietto, cioè dove si può inserire lo specchietto e la custodia, così se lo mettiamo in borsetta non si va ad editare eh, sempre o a sporcare, per me è geniale, lo specchietto è classico classico a proposito, visto che non vedo l'anteprima, Ok, no, non ho il rossetto sui denti. Sempre da controllare perché non sono più abituata ai rossetti con la scritta Essence. Molto carina per adesso. Mi sta piacendo davvero tanto. Ed è... non ci credevo. Siamo alla... devo fare la 7. Che è lunga. Sempre un altro extra sì io ho questa abitudine di togliere proprio la carta in modo da ricordarmi quale che ho fatto andare in ordine ah no forse dalla consistenza potrei avere capito cos'è ecco qua è una bustina in carta e secondo me potrebbe essere un pennello della consistenza, una rimetta ah un pennello, bellissimo no vabbè ma guardate cioè, è un classico pennello da sopracciglia che oltretutto devo cambiare il mio quindi ci sta ma è in edizione natalizia delizioso e, e l'ho comprato io, eh, se non mi ha sponsorizzato il video quindi <ride> oltretutto sono ancora più contenta 8 intanto che parlo eccola qua che è piccolina cos'è mini nail primer primer mm, ho capito forse uno smalto base trasparente ci sta mi aspettavo di trovare gli smalti questo è trasparente piccino quasi natalizio con questa decorazione la quantità è un ah vegan interessante ancora di più e la quantità è un 5 ml ci sta non amo gli smalti ma comunque ci sta e... 8 quindi devo fare la 9 che è lunga Questo dal nome mi sembra di conoscerlo, ma no. ah, ah. I Love Extreme volume mascara, questo full size da 12 ml rivestito in formula natalizia, secondo me è lui esatto, è lui, quello con l'applicatore cicciottissimo e mi piace, mi piace davvero tanto questo mascara l'ho già provato, l'ho già recensito anche tante volte ottimo, ottimo mascara e poi per se Natalizia come... questo è opaco, questo è lucido però se per il tema un po' di rossetto. mi piace questo tema a fiocco che riprende se io però non mi dimenticassi sempre il numero delle caselle 8 ho fatto la 9 quindi devo fare la 10 facciamo la 10 ecco non mi devo perdere in chiacchiere perché se no mi scordo il numero oh che carini delle mini spugnette delle mini blender esatto sì proprio precise concealer sponge spugnette da correttore effettivamente uscisse da parirle sono proprio mini mini però sono perfette perché vanno a prendere il correttore giusto giusto anche negli angoli ma no, anche gli angoli del naso ci piace poi sono con le non so se si vede eh, ecco hanno la parte tagliata deliziose le metto nella bustina un secondo perché se no le perdo le metto piccoline Ecco qui, 11. Ok, uh, che cos'è? Creme tante per le mani con urea e vitamina E da 25 ml. Sempre tutto in stile natalizio, non capito. Oltretutto sigillata creata le mani sempre comodissima 12 sottile e lunga una matita e le matite fanno sempre comodo poi quelle dell'essere sono anche buone se però riuscisse ad aprirla, eppure eccoci qua anche lei è matita cagiale, nera, full size da un grammo, direi che è una full size. Anche lei è rivestita a Natale. Super nera. Super super nera. 13. è bella grande ma è un extra gli extra non vengono mai fuori perché sono nei sacchettini eccoli qua però sono molto carini perché sono dei gioiellini da da viso esatto da trucco da make up sono questi e sono molto carini con la stellina, il diamantino le perle più grandi, più piccole questo che può essere sia una luna che una, una goccia una lacrima molto carini come extra ci stanno 14 eccoci ditemi che è quello che penso potrebbe essere un altro pennello sì dai che adoro i pennelli di Essence e Shadow Blender e adesso lo apriamo delizioso anche questo fatto sempre nello stesso stile e sono classici, grandi questo è da sfumatura bello morbido E dite quello che volete, ma io appena gli dell'essence li adoro. Mm. Mm. Ma ho la memoria proprio di un crescetto, anche meno. Non mi ricordo un numero da uno all'altro. Devo fare il 15. It's a good day for nude nail nel foglietto. Ed effettivamente è uno smalto nude. Mini Nude Night Polish sempre vegan sempre da 5ml molto carino molto classico 16 sto già perdendo la voce mm. un extra forse ma carino perché è una limetta per unghie tutta glitterata in cartone con la custodietta e quindi ci piace 17 eccoci New Gloss, ah, questo è un Gloss Juicy Bomb. Sapete che non mi ricordo di averlo mai visto, questo in eh, edizione classica, è da ah, c'è scritto Lip Gloss 1 Brown Pitaia. La dimensione, vabbè, ah, eccola. 10 ml, ecco, sarà un gloss classico, sì, è eh, classico classico ma con un buon profumo fruttato. Andiamo avanti e andiamo alla 18 che è qui, extra che può piacere o meno, a me non dispiace, Sto proprio perdendo la voce, benissimo, volevo fare un altro video dopo. Sono degli elastici per capelli, ma sono carini anche come braccialetto. Così. E sono elastici, carini, ci piacciono. È 19. Vediamo qui. e ci può piacere quindi questa è la questa qua è il piano dei dei pennelli perché visto così per me è un pennello e me lo auguro perché mi piacciono tanto e shadow esatto pennello da ombretto bello bello morbido ci piace, quindi dobbiamo andare alla 20, stiamo finendolo, già finito, molto soddisfatta, 20, benissimo, eccolo, Kenin Lip Balm con mandorle dolci e olio di cocco, 4,9 grammi, ma non troppo ed è bianco quindi basta un labbra classico 21 stiamo arrivando alla fine cos'è? ah forse ho capito è un piegaciglie esatto, da viaggio era una cavolata, bastava togliere qui dietro e poi dopo vedete e piega le ciglia, piccolino, compatto da, da borsetta, da viaggio Forse la cosa meno apprezzata del calendario, a mio avviso, però. 22. Mini Fix and Gloss Top Coat. Ok, sempre da 5 ml. Sì. Quindi abbiamo la base, il nude e il top coat fissante. Ok, basta smalti. E questa è vuota. 23. Non posso dire niente, ma dico geniale. È un... Pulisci i pennelli, quindi qui con tutte le varie scriminature in silicone per pulire i pennelli, con la ventosa per attaccarla alle, al lavandino, in modo da pulirli comodamente. Mi piace buona per fatto che sia conico: in modo che ci resti un po' di sapone di acquetta dentro, molto valido, secondo me è valido. E anche questa è finita: 24, ultima casella. Uh. illuminante da 4,5 grammi seppe con le stelline mm, nei toni del doro ma che bellino discreto ci piace ma che bellino ok, allora direi che questo calendario a me è davvero piaciuto senza farvi spoiler se siete arrivati qua direttamente dall'inizio video vi devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa ci sono prodotti classici ma rivisti in veste natalizia riprende molto questa decorazione iniziale eh, alcuni col fiocchetto altri con tutta la decorazione ma la riprende molto anche le caselline con gli extra, ho trovato che siano degli extra a mio avviso furbi oppure tematici proprio, mi è piaciuto per 24,99 devo dire che è fatto molto bene c'è un po' di tutto spaziando dal non giro la mano perché ci sono gli swatch spaziando dalle make up ed è base, poco, mm, sto guardando le cose classiche con due articoli secondo me geniali, Geniali. il resto per me è davvero apprezzato, molto molto apprezzato, mi piace, mi piace mm, come è stato pensato, ecco uno di quei mm, calendari che mi, do, mi devo ricredere a quello che ho letto inizialmente perché dicevo che de, oh, non lo prendo tutti gli anni perché è sempre uguale in questo caso lo riprenderei l'anno prossimo perché sono sicura che hanno comunque più o meno stessi prodotti di tipologia ma comunque con extra diversi e con una veste grafica sicuramente diversa quindi ecco, adesso mi sono già di creduta allora vi ricordo che l'ho preso su Cosmetics for Less al prezzo di 29,90 24,90, non mi ricordo più comunque con uno sconto oltretutto, quindi l'ho pagato sui 16 euro state attenti al sito newsletter, promozioni ci sono davvero degli sconti interessanti a me è piaciuto ed eh, questo è il primo video del calendario dell'avvento e direi che è stato davvero una buona partenza Ed eh, fatemi sapere